Volevamo rubarvi soltanto 5 secondi per raccontarvi una cosa molto importante per noi, ossia il... Il 5 per 1000! Esatto, il 5 per 1000, Vale, tu sai che cos'è il 5 per 1000? No, no, eh? è no. che... Va no. vale! Eh, vabbè, comunque detto questo, per, per poterne parlare, vogliamo farlo direttamente a casa nostra. Forse neanche questo è il posto più indicato per parlare con tranquillità e vale vogliamo ma adesso a parlare di là. Va bene, proviamo eh, a uscire e a cercare un altro posto Vedi? Eh, mi, testa, mi vai! Oh, allora. eh. Sì, Direi che sì, anche nell'ufficio è abbastanza impossibile Ti mettiamo qua per parlare? Sì, forse è meglio Sì Sarà già possibile dover parlare tra un figlio, un vestito una macchina di caffè? No perché? Perché è un casino, fa so, <ride> Bene, se volete che eh, anche noi si riesca a fare tutte le nostre attività in uno spazio un pochino più allargato e non si rischi di stare tutti appiccicati, potete farlo aiutandoci donando il vostro. i 5.000. 50